bravo amore mio che stai facendo i compitini così ci portiamo avanti perché ormai non mancano più tanti giorni eh tra poco si torna a scuola vero? non tre eh no un pochino di più ah due un pochino di più ne mancano cinque ancora perché oggi è il quattro è il giorno del mio anniversario di matrimonio allora cosa stai facendo? fare questo, farei sì, questo brava hai ricopiato? sì Ok, benissimo, quindi adesso devi fare questo esercizio che adesso la mamma ti spiega Poi aspettiamo che arriva il corriere e ci porta il regalo per papà hours later. Bimbe, Vane, dove siete? Bambine Dove siete? Ragazzi, mi sono appena accorta che la mia macchina è dietro quella di papà E adesso come facciamo ad uscire? no non ci posso credere ma cosa sposto oltretutto questa macchina al cambio automatico io non sono capace ad usarla. ma no, non ce la farò mai ma stai scherzando no non ci posso credere e allora niente vabbè adesso sentirò papà più che altro era perché la pasticceria chiude perché stiamo andando in pasticceria che giorno è oggi che giorno è oggi è l'anniversario di? di del nostro matrimonio quindi stasera festeggiamo deve anche arrivare un regalino tra poco che ho preso ieri online e tra poco mi arriva ok? adesso Qual cerchiamo il tuo nomastico di... il, il 15 aprile il giorno del è compleanno 30, di papà 30. eh tanti, 4, 3 mesi no, giorni mi... 90, anche qualcosina in più <ride> Adesso cerchiamo di capire come fare per uscire dal cortile Niente, eh, papà non mi risponde Quindi siamo bloccati in, in cortile Rientriamo a casa e aspettiamo che arrivi il regalo di papà E oggi pomeriggio usciamo, va bene? Ciao ragazzi, volevo fare una sorpresa a mio marito perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio Ma la sorpresa me l'ha fatta lui Mi ha bloccata in casa mettendo la sua macchina davanti alla mia E non so innanzitutto se ci sono le chiavi E seconda cosa, ha tutti i comandi sul volante, io questa macchina non la conosco Quindi non oso nemmeno mettermi alla guida Aspetterò che rientri a casa per farmela spostare E poi andiamo a fare quelle commissioni che dovevamo fare allora bimba intanto buon appetito, poi è arrivato papà quindi mi sono fatta spostare la macchina, speriamo che vada a lavorare perché se arriva il corriere e apre il regalo mentre noi usciamo siamo nelle grane, però da quello che ho capito sta andando a lavorare. Quindi ragazze finiamo di mangiare, mettiamo un attimino in ordine e poi usciamo ok? E poi dobbiamo rientrare okay. perché stasera abbiamo una cena. A few moments later. Allora ragazze, lo vedi questo pacco Vanessa? Quando tu mi hai guardata che c'era papà Io con gli occhi ti ho fatto capire di prenderlo e portarlo via Perché il pacco qui, il mio padre era... E quindi tu hai fatto così, io ero qui e l'ho nascosto Perché praticamente cosa è successo, bambine? Papà stava uscendo per andare a lavorare no. e mi ha ricitofonata e mi ha detto che c'erano questi pacchi. Allora, io ho visto subito questo, l'ho preso prontamente e l'ho buttato sul divano. E Lui ha aperto gli altri due perché sono suoi, perché sta allestendo un appartamento. Adesso Anastasia lo vuoi aprire tu? Sì, da okay. questa parte. Però mi raccomando, con cautela eh, perché altrimenti si potrebbe rompere, capito? Pensi se non è quello. Ah infatti! <ride> Oltretutto il postino non ha nemmeno citofonato questo Oh, oh cos'è? È questo? Vediamo? È Apri il Sì, aprilo con cautela, anche ma Anastasia lo può. E se non è questo vuol dire che dovrà ancora... Sì? sì che è questo, sì che è questo, vuol dire che dovrà ancora arrivare, ma secondo me è lui, eh. Ma okay. chi? Eh sì. sì, è lui. Sì. Vediamo. È Che Vediamo. Che bello! Vi piace? Sì, Ale! E la collana con un cuore con su scritto I love you. Aprirlo. Non aprirlo, amore, non aprirlo. Adesso lo rimettiamo? Adesso lo rimetti nella bustina e stasera glielo diamo, va bene? Facciamo pacco! Poi facciamo. Ma no, c'è già questo come pacchetto, che bello. Ascoltatemi, bimbe, è quasi ora che usciamo di casa, va bene? Tra mezz'oretta usciamo, d'accordo? Okay. Eh? Avete mangiato, lavatevi i denti. Che 5 minuti io preparo. Io Anche come? Abbiamo già lavato i denti. Oh, è vero! <ride> ah, sì, è vero. Ci credo solo perché papà vi ha regalato questi spazzolini e dentifriciop da, da hotel, vero? Sì, perché noi abbiamo usato quelli? Non li hai usati no, quelli? Ho usato ok, quelli lì li avete conservati? Eh, io, sì. Sì, io ho usato quelle là che te mi avevi regalato. Sono trasparenti? Sì. Anche uno. Eh sì, perché io li ho portati apposta a casa dall'hotel della montagna. Allora... Quante ce n'era? Ne ho presi solo due non volevo poi Però io ho, ho visto uno, ho visto uno. vabbè hai fatto bene ah quindi avete usato lo stesso perfetto quelli che vi ha regalato oggi papà non apriteli perché quando viaggiamo e noi viaggiamo spesso sì. li usiamo ad esempio quando prendiamo la nave per andare in Sardegna utilizziamo quello la mattina per ragazzi, lavarci i denti ragazzi, <ride> cosa stai facendo? Niente. vi ricordate il nostro video dove abbiamo fatto vedere la, la nostra gattanina della Sardegna? la nostra gattanina la gatta Nina, ti manca Nina stavamo per andare in Sardegna questo fine settimana ma purtroppo non c'erano i voli io l'altra settimana non li ho fatti vabbè, papà mi aveva detto di farlo è però così perché eh, se non c'è a stare quanti giorni non lasciamo a sì. casa poveri eh vabbè ma la nostra vita non deve essere condizionata dal gatto perché tanto c'è la nonna che viene qua tutti i giorni e gli dà da mangiare no. e lo coccola allora bambine appena vi chiamo Dovete correre giù perché è tardissimo. Vado a lavare i due piatti e arrivo subito. Vabbè, ok? Sì. Vane, io lo voglio aprire. No Anastasia, non farne di male, papà. Dai, che te frega, tanto mi non succede niente. Vabbè, però nascondiamoci in bagno. Corriamo prima che arrivano. Guardi. Ma sei sicura? Non è che la mamma si arrabbia? Ma no, non vuol dire niente, la mamma, dai, proviamo. Buona mano? Ah sì, grazie. Niente. Dai, proviamo a far vedere la mamma, però no, ehm, diciamoli di non arrabbiarsi. No, no, no, no, no. E va bene. Dai, ritiriamolo e facciamo finta di niente che dobbiamo uscire. Ok, bimbe, siete pronte? Sì, sì. Anastasia, cosa succede? È tutto a posto? Sì, mamma. Ok, senti un po', non toccare il regalo mio di papà, va bene? Perché sennò rischi di romperlo, ok? Sì. Vanessa, usciamo? Dai, ho finito di lavare i piatti, possiamo andare perché veramente si è fatto tardi anche oggi. Andiamo, eh? Ok, siamo finalmente uscite da casa. Anastasia, ti vedevo strana prima: tutto a posto? Tutto a posto? Sì, hai yeah. litigato? No. No, ah, perché voi litigate spesso e volentieri? Allora, adesso andiamo a prendere i pasticcini che avevo ordinato stamattina per la sorpresa a papà insieme al regalino che è arrivato oggi, ok? Eh? Andiamo! Pasticci ripresi, Adesso cosa manca? Adesso bisogna andare a prendere da mangiare per Gasper. Tu cosa stai mangiando? Si è comprato i biscotti come al solito, eh? Perché non ti è bastata Vabbè. la brioche, la nutella che hai mangiato prima? I baci di dama. Andiamo a prendere il mangiare per Gasper e corriamo a casa a fare il pacchetto regalo per papà. Mm. Perché no? Hai detto no? No, no nessun pacchetto oh. allora ragazzi abbiamo fatto tardissimo, si sì, è inutile che ti nascondi che tu ho vista, torniamo subito Un a casa elio. ascoltatemi, ascoltatemi, c'è papà che ci aspetta a casa, dobbiamo fare tutto senza che lui si accorga di niente eh? mm -hmm. sì. ok ragazze, siamo tornate a casa, ascoltatemi dobbiamo fare subito il pacchetto a papà perché papà è giù Mi sta preparando ma, per la cena ma, eh. ma, ma cosa c'è già? Ma va, no No, no, no, no, no, no Voglio fare il pacchetto Dai, dai, dai Allora, tiralo fuori Aprilo, aprilo Cosa c'è? Tu No, tu Tu Che cosa mi dovete tu. dire, scusate? No, io Anastasia, cosa mi devi dire? Anastasia? Cosa mi devi dire? Allora, Però non ti arrabbiare Cosa avete fatto? Si cosa si è rotto? vedi che si è spezzato ma che cosa si è spezzato? vedi il cuore ma siete due ocche ma siete due ocche quel cuore lì è fatto apposta a spezzarsi perché una parte mia è una parte di papà silenzio silenzio silenzio Ok, allora facciamo così, sentite, visto che avete ragione voi, papà sarà un po' sale, rimettetelo nel sacchetto. Non avete rotto niente, pensavate di averlo rotto. Ma no, sono dei regali che si fanno appositamente per le coppie, quindi metà parte va all'uomo e, e metà parte va alla donna, ok? Quindi Vanessa, fai così, mettilo, rimettilo nel sacchetto che poi andiamo giù da papà e glielo diamo. Sì, eri preoccupata, ma scusami, fammi capire una cosa. Io ti avevo detto di non toccarlo, perché l'hai toccato? Questo mi fa arrabbiare eh lo volevi, e se si rompeva davvero? eh salta salta come sì, ti salti? Ragazzi. <ride> ragazzi eh che sapete che avevo comprato una pappa gatto e poi vabbè va, la comprate ancora questo gatto è niente la cicciola che ha tutte queste pappe Guardate. cosa eh? so fai? brava fai il ponte Bene, bravissima. Dai, bambine, venite che c'è qua papà. Ma glielo dai tu, ma non è mio quel regalino? Non dovrei darglielo io? Papà William, dove sei? Qua. Ciao, Ciao. papà William. Ciao. Maria. Allora, visto che oggi che giorno è? Il nostro anniversario. Che abbiamo fatto? Ti ho fatto un pensierino insieme a Vanessa e Anastasia. Senti, io so che questo pensierino l'hanno un po' stoccato loro, eh, sì, però eh. però Allora ste fùrbe è un pensierino che eh è bello ma è bellissimo facciamo vedere lo apro subito lo apro subito bravo E anche per me eh sia per me che per te eh perché hai aperto. No, non l'hai ancora aperta per me allora e eh sì, è per entrambi è il nostro anniversario è una cosa per entrambi vediamo vediamo se lo capisce papà William lo vedi si aggancia l'uno con l'altro e diventa un cuore sì. guardate che bello è stupendo ti piace? Una parte va a me e una parte va a te. Esatto, vedi che l'hai capito che per entrambi? E come si dice papà William? Grazie. Gra a me? Sono qua, eh? Ah, grazie a te, non a loro? Ma eh, l'ha scelto? Con chi ti sei sposato? papà William? Te l'ha scelto me? questo. Eh allora la no, mamma merita un bacio. Merita io, un bacio, bacio la mamma. Eh. A te il nero o quello chiaro? No, a me è quello chiaro. Eh sì sì. Okay, okay. guardate vediamo se ci sta bene hai visto Anastasia che non hai rotto niente hai capito adesso Anastasia credeva di averlo rotto perché ecco, visto? si è diviso in due perfetto, che bello, sapeva bene sì. Abbiamo... è al contrario va ma... vabbè io lo metto dopo allora ragazzi, questo video finisce qua iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate il pollicioni in su